Buongiorno da Rovizza, cari siermionesi. Siamo alla periferia est del nostro comune, luogo di confine. Al di là della strada, siamo in territorio veneto. Questa era la corte padronale dei conti Rovizi, il cui stemma campeggia su questo portale. Lo stemma è lo st diventato lo stemma dell'US Rovizza, gruppo sportivo che mio marito ha fondato con un gruppo di amici più di 40 anni fa. E questa è la chiesetta di Rovizza, chiesetta di origine settecentesche, un tempo cappella privata, è stata donata dagli eredi dei conti Rovizi alla nostra comunità nei primi anni Ottanta ed è molto amata dalla nostra comunità. È qui che mi sono sposata. Conserva una bella pala d'altare che raffigura Sant'Orsola, che è la nostra patrona, è un pregiato crocifisso moderno dell'artista Giancarlo Gottardi, che è l'autore, tra l'altro, del portale della Chiesa di Lugana, crocifisso donato da mio marito Sergio in memoria alla sua comunità. Questo, invece, è il monumento all'Alpino, fortemente voluto dal compianto Angelo del Pra, sopravvissuto alla campagna di Russia, e l'ha voluto in perenne memoria dei commilitoni che non fecero ritorno. È stato sottoposto qualche anno fa ad un restauro di abbellimento ma anche lui è una bellezza ignota al turista mordi e fuggi che viene a sirmione e qui infine abbiamo il nostro triangolo delle bermuda uno svincolo di tangenziale che si sviluppa su tre comuni due province due regioni e che è incompleto da quando è stato aperto tre anni fa aperto all'insaputa del vicepresidente della provincia di Brescia, l'allora sindaco Mattinzoli, che in un'assemblea pubblica si impegnò a farlo riaprire entro sei mesi e sono passati sei volte sei mesi. Non sarà facile, ma ci impegneremo con tutte le nostre forze per portare a termine questa incompiuta. E questo non perché vogliamo fare di più, ma perché vogliamo fare di meglio per la nostra comunità. Vi aspetto quindi giovedì 2 maggio alle ore 21 presso la sede dell'US Rovizza via 1866 e sarà l'occasione per presentarvi la mia squadra e i nostri progetti e fare qualcosa insieme per un comune più sostenibile. Uniti per Sirmione, un abbraccio a presto